Faccio un socconto, forse i poi sempre, che in naiaccio a mattina, inverno i locali d'estate, soprattutto i turisti, si sopra la piaglia San e guardano. Guardano questi piscarori che Traiano, traiono queste corde che facciano bene qui a Nantà, la piaglia e Rede. ma questo spettacolo tutti li guardano mica con questi stessi Oggi, questi turisti guardano qui come una carta postale, ma voi sto travaglio in retagliolo? Ah, l'ha giovato, l'ha giovato, che... sono più di 60 anni eh? che l'ha giovato, eh? eh? ma non era mica lì stessa, ah, se più... era più organizzato, te te più organizzato, era più organizzato, era più meglio, e marinà, cosa vuoi, le, le, le tira, eh, no, e marinà qualcosa, che cosa vuoi, le, le tira, eh? sono tutti, c'erano in vacanze, sapete, a fare così, io ho cose, un misteri, non è mica un misteri, un mestiere Pare che è un mistero che se ne muore. si, se ne muore, e, e, gli i tuoi gli occhi avanti ce ne erano setti. Avanti ce n'è che due. Non ce n'è che due, è, è marina non ce n'è mica, se tu sei mica perché ti vedi se ti, mica, ti, ti, perdi, se ti il conto, di e, c è, c è e dicono, dicono che quando sti lui arresterà non ci sarà mica il rileva, non credo mica, non credo mica, no, no non credo mica, credo che se ne va, che sarà sparito. Come è? No, è eh, cosa volete qua? Non c'è chi ha più carico, più carico che si chiamano, vedete? O a qui come ce ne dice che è privato. Cerenica, mica le sarrate, non ci sono più, un po' di più travaglià, Marina non ci nemmeno, cosa vuoi dire di Marina, come vengo di live, sono tutti anche a scuola, a scuola, a, a scuola di scuola, marinare non è niente, non è niente, mancuno, capito? Io, io è un mistero che so qui, eh, alla callo porto, eh. Presto, quando li partono, sono appena sei ore, e aci sempre, ma sti ritaglioli sono già in barca e hanno passato a itata. A bereli parte, ci pare che lo sia per una lunga spedizione, poi qui siamo stunati a bereli lunga terra e subito, dopo appena un quarto d'ora, i viaggi lampa e sorrete. Sterrete rete che forse saranno piene di ma questa si virerà più tardi, a ah, va, si lampano e si lampano con verso. Perché in questo mestiere ogni dettaglio è importante. Sterrete lampate si andrà non a 9 a piaggia da ruelle si trae e quando l'affaccarà il pesce illuvante, basterà guardarli in faccia a questi per sapere se lucine poco o assai. È lunga giornata con Piscarone? È abbastanza lunga, perché la mattina ci siamo a quattro ore. A quattro ore? Eh, potremmo andare a chiamare tutti i marinai, cioè a contare la fiuma a sicuro. Eh. A sicuro e venire qui verso 11 ore, 11 ore e mezzo. E eh, andate lontano? No, andiamo in San Francesco e in Barbicaglia. Ah bon? Uè, perché abbiamo un'altra a palunga da San a e un'olta in eh, un un, un Barbicaglia. Ah bon? Come potete ruglire? Un'olta a palunga. Eh, c'era niente di Dadurch, e con si metterà a tutti i voli, e così c'è metta gli scuchi. Allora un giorno uno, un giorno là. Un giorno uno, un giorno là. E la mattina partita a Sevo. A Sevo, se 6 rimane ma qua E, e c'è cioè parecchia maniera poi di no? Ah, sì, oui. c'è trovato i tani, tani e tre amici. Uh -huh. Noi no, non c'è tutto il mondo na, non c'è solo male. i tani 13 tre amici? Non busco, e poi i mettono le buste e si scusa. Andiamo vanno lontano questi? Sì, vanno lontano, ci sono anche un po' di patti, ma non gli sono non Noi siamo sempre qua qui, sempre per piacere. Eh. E voi che fate come pesca? Noi abbiamo a retta, oh. c'è un ritagione noi. Ah, va. Ma chi consiste il un ritagione? Oh. Ah, Figliamo un pesce bianco, Zaldena, un eh. tu la saldena, lo zebro, tutti gli affari qui e quando andiamo a passare sono andati i pubblica. E eh, rete giovani, ce ne sai non è altro? Eh. Ce ne che due. Ce ne che due, non è. Ce ne più che due, nei tempi ci sono, si più che due. E come si fa? Eh, ma cosa venniamo fare, una volta che siamo morti e quell'altro, un giorno lo più fa. Eh, ma vedo che ci sono i giovani qui con il Bosco? boschi, sono i giovani che riesco. vanno a scuola visto. Ah, I giorni che vanno a scuola, allora quando è a scuola sarà, vengono per qualcosa. Ma se vogliono qualcosa di state, ma non ci sono. Ci vogliono qualcosa di tutti i capisci. Che c'è come pesce qui stavano? C'è pignoli, c'è sori, eh, capaccioli, poli, un po' di tutto. C'è un po' di tutto, un po' di tutto. E a niente, un palamaio a comprato un pesce fresco la mattina vi hanno andato a piaglia? E, vale. e perché uno vale? perché uno vale fa l'anno suente yeah, o? fa l'anno 5 6 persone e fare l'anno se no andate a vendere marcato. Yeah. Sì, ho marcato. Ho marcato. E con un carruglio no? un quando li piamo è... assaggi, quando li piamo poco no e stamano andate in carruglio un po' yeah. se li pighiamo i roba andate a fare carruglio ok Voglio pagarmi troppo caro che voglio, non vorrei che tutto il mondo a voglio, uh -huh. si paga un po' troppo caro eh. eh. quasi con mestieri faccio un mestiere qui sul vaticino e sui tuoi professionali. Passanti qui in questo mercato non si vende così bene questo pesce, pescato pasteloso, c'è un pesce congelato e poi dicono che l l è difficile a fare concorrenza a un pesce continentale. Allora sti irritatori sono obbligati a vendere a più basso prezzo, cioè difendere meno inizio, ai collettività e all'osteria locale. E sta abituale che lei accinua via di avere i piscarori a un play, carrivo, oh! a vendere uso pesce, presto si perde i più anch'io, più. sta a fare scherzo e portando... D'avviso generale, questo è un mestiere che si ne muore, ma tutti i giorni, infine, i ropu mezziorno, ha calata. Se può nuvere sti piscarori che cose nu sorrete, in cui passione è sempre la stessa precisione che ha vinto trent'anni fa e ha prontato nuova arca per amare La barca si portava a sua piazza e domani, presto, verso 6 ore, si riparterà per un'altra ritegliana. Questo mestiere si ne muore, ci igieno tutti, ma intanto siamo pronti per ripartere domani mattina e poi più tardi si virerà. per the